ciao benvenuti in un nuovo video allora a inverno inoltrato posso dire che sì finalmente tutti gli articoli che avevo acquistato su wish sono arrivati ho iniziato quest'estate a comprarli comunque sono arrivati tutte ed è... ora ve le mostro perché perché tutto un video a tema calzini ma calzini pucciosi non classici, allora intanto, ed è, visto che li ho iniziati ad acquistare quest'estate settembre, ed è le inserzioni, quelle dove ho acquistato io, ovviamente i prodotti sono esauriti, però vi metto il link ed è qui sotto di alcune simili. Se quando guardate il video sono già esaurite anche quelle, con una ricerca correlata le riuscite comunque a trovare, o diverse, o comunque fate una ricerca. Intanto ve ne metto qualcuno, poi se sono esaurite ed è, basta fare correlati o simili ed è, si trova tutto tranquillamente. Dunque parto da quelle più estive, queste, queste più leggerine, e il prezzo di queste era di 1 euro più un euro di spedizione. Eh, io uso sempre lo sconto almeno del 10%, perché se spesso Wish mi dà lo sconto del 5% con l'app, ma resisto il 5%, non compro niente, dal 10 in su. Ed è quindi, lo uso sempre, quindi 95 centesimi più uno di spedizione, 1,95 euro l'una. Non so se è un buon prezzo o no, probabilmente se le compro in negozio, tipo nei negozi cinesi oppure al mercato, le pagherei meno ma sono deliziose ora ve le mostro allora la prima che vi mostro è questa fatte così eh, questo è proprio cotone ma è un cotone fatto anche bene perché se guardate dentro ci sono anche rifinite bene eh, sto ve le mostro solo per far capire però è un bel cotone e sono di Snoopy c'erano di diversi disegni e io ho scelto questo sono belline sono belline sì non eh, Snoopy eh, il mio lato bambina che torna fuori poi non contenta le ho prese con i gattini <ride> no ma guardate che carine. e anche queste non hanno comunque troppi fili che sporgono proprio in cotone cotone bello elasticizzato e poi queste qui cioè, subito avevo trovato queste e infatti le ho prese ah, se le avete un po' spiegazzate è perché le ho lavate tutte quindi per quello cioè è, è, è Minu. queste hanno un po' di più fili dentro però belle elasticizzate avete presente gli aristogatti? ecco minù. Rosa con il gatto ovunque, eccole e poi dopo, qualche giorno dopo che avevo preso queste perché per me erano bellissime, qualche giorno dopo mi è venuto tra le proposte queste e non ho potuto non prenderle, Quindi. ok, con tanti figli dentro ma solamente nella parte del disegno, poi il disegno è fatto benissimo, cioè e allora non potevo non prendere anche queste sinceramente eh, dunque queste erano tutte quelle estive ma mettetevi comode perché stanno per arrivare se vi piacciono le, le cose a tema Disney vi piaceranno stanno per arrivare quelle altre allora queste qui facciamo il pacco perché ve le mostro divise in base ai soggetti magari ok dunque queste qui però costavano un pochino di più perché costavano eh, 2 euro Luna più un euro di spedizione, però io ho pagate 1,95 perché sapete che uso lo sconto, quindi no, se 2 euro infatti dicevo no, c'è qualcosa che non torna e le altre con lo sconto del 10 erano 90 centesimi più un euro, quindi 1,90 euro perché 5? Ah, perché vi parlavo che non uso mai il 5, ecco, mentre queste che venivano 2 euro le pagate 1,80 euro luna con la spedizione è 1 euro, quindi 2,80 euro l'una. Ce la farò mai? Bah. Dunque, partiamo con la prima, perché sono un pochino più pesanti, queste e più lunghe, ma sempre in cotone, quindi per me è primavera o autunno. Papierella, che cioè vedete che sono più lunghe. Allora, la cosa particolare di queste sono, intanto, che sono più lunghine, poi che hanno il colore giallo della paperella, sia sul risvoltino qui, faccio vedere anche dentro, perché dentro, guardate, sì, sono stampate, quindi è solamente rifinito alla fine, e pochissimi fili hanno, poi ha la parte del becco sulla punta, ma ha il colore becco anche sul tallone, per farvela capire. Cioè bella, è, è bella, è particolare ed è, a me piaceva tanto sinceramente a me piaceva davvero un sacco poi più particolare o più classica, non lo so ma che io volevo quella fatta a mucca con il svoltino bianco la punta nera e il tallone nero che sembra una macchia sempre della mucca e queste erano quelle più classiche perché se siete pronti con quelle Disney ora ve le mostro partiamo con silvestro allora ve ne mostro una è fatta così sempre lunghina punta grigia ed è proprio tutto silvestro quindi aspettate ah vi faccio vedere anche i fili dentro che mi interessano ha solo il contorno è proprio silvestro quindi è solo un'immagine ma è bellissimo cioè è fatto benissimo a mio avviso poi visto che non ero contenta vediamo cosa ti posso mostrare ok sempre fatte così quindi a figura intera Bugs Bunny io questo caso credo che le, le ho prese tutte sì le ho prese tutte non c'era Titti non c'era quando si, c'era Silvestro, non c'era Titti non l'ho trovato almeno io non l'ho trovato Bugs Bunny no vabbè sempre punta grigia sempre così sempre quindi anche allargando non si deforma l'immagine perché è, è stampata poi è solo il contorno rifinito e per me è bellissima Ehi. Poi andando avanti sempre quella a figura intera Daffy Duck Questa è sul viola con la parte nera e la parte nera davanti perché richiama Daffy, giustamente, sempre uguale, quindi. Non so come allargarlo per farvela vedere tutta, ecco. dunque se non siete molto freddolosi o se avete caldo in casa potete anche tranquillamente usarle in inverno perché sono ed è, arrivano sopra la caviglia poi finiamo con l'ultima figura intera e anche qui non potevo resistere con Taz allora eccolo qua quindi fatto così ok e niente cioè per me sono stupende e sì, sono tutte quelle che ho trovato c'erano ce tutte quindi le ho, le ho prese tutte Sì, e sono arrivate adesso però ok poi finiamo a a accorcia a brevio con quelle ed è più decorate allora dunque vi mostro la prima che è questa Speedy Gonzales <ride> quindi ha sempre la stessa cosa sempre la stessa lunghezza ma ha tanti Speedy che però dalle immagini si sì, sono diversi ok dentro sempre sono il contorno, ha diverse espressioni, quella stupita, questa, questa, poi si ripetono, però sono carine, invece di essere figura intera, sono così, e sono carine, poi, sempre, con tanti disegnetti, anche qui non ho trovato il suo compagno, ma lo cercherò, lo cercherò, perché, lì coyote, quello di bip bip, cioè devo trovare assolutamente il bip bip sono bellissime, per me sono bellissime se vi piacciono e non avete problemi, cioè non, non vi eh, non intimidite, non vi come si dice quando hai vergogna, non vi vergognate di mostrarle queste per me sono bellissime, ultimo paio scooby scubidu queste sono più semplici ma non per questo meno carine perché hanno scubi eccolo qui poi dopo ed è per riempire la calza hanno queste righe ed è belle sono belline dentro questa è un po' tanto filosa ma solamente nel dettaglio poi dopo il resto è tutto stampato perché vi mostro sempre i fili perché ci sono delle calze che hanno talmente tanti fili che quando andate a infilare il piede vi si incastrano le dita o le unghie nei fili ed è una cosa antipatica e anche dolorosa. E poi, dopo, perché camminare su tutto questo castrone di fili, cioè in questo caso solo sulla caviglia, ma se fosse anche sotto la, la pianta del piede, perché tante le hanno? Ed è camminare su questo castrone di fili, anche se fili morbidi, dopo un po' dà fastidio, ve lo assicuro. E quindi ve lo mostro sempre. Se è una cosa che non mi interessa, niente, non lo faccio più però io quando cerco le calze che sono decorate è una cosa a cui faccio sempre molta attenzione e niente questo era l'ultimo paio di calze quindi, ehm, ho fatto abbastanza danni, sono a posto per un po', ma non potevo resistere, erano troppo, troppo belle. Fatemi sapere se qualcuna di queste l'avete anche voi, quale vi piacciono di più, se pensate di prenderne qualcuna o se ne avete viste altre che vi piacciono o che avete preso. Come sempre, spero avete avuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao. Ehi, sono qui! Ciao!